Carissimi e Pasqua, abbiamo fatto insieme il percorso della passione, l'abbiamo vissuto con Gesù, abbiamo vissuto il venerdì santo, quell'abbandono gridato da Gesù sulla croce, Eloì, Eloì, le massa battani, Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato, ecco, l'ha voluto gridare Gesù l'abbandono, ci è sentito umanamente abbandonato, ma l'ha chiamato Padre, quando nelle sue mani ha consegnato il suo spirito, ha continuato a riconoscerlo come Padre. Questo potrebbe capitare anche a noi, di trovarci in situazioni difficili, di sofferenza, avere l'umiltà, avere il coraggio, avere anche quella fiducia in Dio tale da riconoscerlo ancora come Padre. Ed è questo proprio che le ha permesso di vivere in pienezza la risurrezione. San Paolo lo conferma. Dio lo ha esaltato perché si è lasciato umiliare, la morte è, è umiliare con la morte di croce. Tontino Bello, riguardo al Venerdì Santo, ci ricorda che si tratta semplicemente di un momento, un momento che va dalle 12 alle 3 del pomeriggio, cioè una realtà provvisoria poiché poi. Eh, si entra in una dimensione nuova, la dimensione dell'attesa, la dimensione della salvezza, del sepolcro da cui tutto è iniziato, da quel sepolcro ha avuto inizio quello che noi oggi celebriamo, quella pietra è stata rotolata, la Pasqua non è che questo in fondo, tutte le pietre vengono rotolate, tutte quelle pietre che ci opprimono, quelle pietre che ostacolano il nostro cammino possono essere rimosse nella fede. Solo dobbiamo abbandonarci in Dio, dobbiamo riconoscere la volontà di Dio. Al sepolcro vi erano poi diverse donne, tre in particolare, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo, quella conosciuta per il fatto che chiese a Gesù dei posti privilegiati per i suoi figli Giovanni e Giacomo e quindi eh, voleva in qualche modo che fossero privilegiati dinanzi agli altri ma Gesù ecco, non ottempera questa richiesta forse per questo poi non è più presente nel giorno della resurrezione forse è amareggiata, delusa probabilmente non ha saputo appunto abbandonarsi a Dio, non ha saputo riconoscere la paternità di Dio, le altre e invece sì, fino all'ultimo sono rimaste in attesa e sono state le prime a riconoscere, ad accogliere il risorto da quel sepolcro vuoto.